Buongiorno, oggi video in collaborazione con Paquita sulla mia skin care routine Sta comoda signorina? Bene Buongiorno, oggi il tanto atteso video sulla skin care routine eh, Tanto atteso più da me che da voi perché eh, ogni mattina succedeva qualcosa E non riuscivo a mettermi con calma a filmare la mia beauty routine Ma non perdiamoci in chiacchiere Mi vado a legare i capelli, lavare le mani e possiamo iniziare Volevo uh, vestirmi da influencer mettendomi i cerchietti con le orecchie da gatto oppure le fascette con i fiocconi, ma purtroppo non ne ho trovati qui a casa, quindi oggi vi accontentate della banalissima me. Iniziamo con la detersione viso. Um, io in questo momento sto usando la combinata di questi due prodotti lì. Il primo prodotto è l'olio trattante struccante uva e mandola. Il secondo invece è la schiuma detergente uva e salvia purificante, sebbene entrambi siano pensati anche per le pelli sensibili, io questo di solito non lo applico da solo perché comunque ha un'azione un pochino uh, troppo pulente per la mia pelle sensibile. Se uh, sono molto truccata o ho la necessità di pulire a fondo la pelle, faccio la classica doppia detersione, quindi olio più mousse. Se no, di solito, eh, faccio una cosa che viene anche consigliata dall'azienda, cioè le mescolo. Inizio applicando tre erogazioni dell'olio e poi proseguo con una di mousse e le mescolo. Preferisco fare questa miscela perché eh, non ho bisogno di pulire molto a fondo la mia pelle. Vedete che massaggiandola non fa schiuma, quindi questo ci fa capire che questi due detergenti sono delicati lo massaggio per circa un minuto, vedete che io non vado a massaggiare la pelle in questo modo perché la mia pelle è sensibile e se faccio questo vedete che inizia subito ad arrossarsi quindi la sfioro non bisogna eh, commettere l'errore di credere che tutti gli oli detergenti siano dei detergenti per affinità e non bisogna neanche commettere il secondo errore di credere che tutti i detergenti per contrasto siano automaticamente aggressivi. Questo per esempio è un olio detergente che è molto delicato ma comunque contiene un tensioattivo che vabbè, è un tensioattivo non ionico quindi molto delicato, adatto alle pelli sensibili. Questo per farvi capire che anche i detergenti con tensioattivi possono tranquillamente entrare a far parte di formule per pelli delicate. A questo punto c'è la fase più importante della detersione che però vedo fare pochissime volte. Che è quella di massaggiare il prodotto con le mani inumidite. Ho preparato la mia bacinella d'acqua. Io uso eh, acqua a temperatura corporea per evitare di creare degli sbalzi termici che non fanno molto bene alla mia pelle sensibile e cuperosica. Inizio a massaggiare. Anche in questo caso vedete che io massaggio la superficie in modo molto delicato. A riprova che questi detergenti, nonostante contengano anche dei tensioattivi, sono delicati, um, si può notare che si crea una, una cremina leggera, non una schiuma. Non mi dimentico del collo, perché emulsionare il prodotto prima di sciacquarlo è importante perché i prodotti, specialmente quelli oleosi e grassi, tendono ad appiccicarsi molto bene alle nostre cellule e allo sporco presente nei nostri pori. Sciacquando direttamente, può essere che l'acqua non riesca a portare via tutto questo e che quindi l'olio o comunque il detergente, ehm, le parti grasse del detergente che si sono legate allo sporco restino lì sulla pelle. Emulsionando invece sul viso e massaggiando, favoriamo la fuoriuscita dello sporco delle cellule morte dai pori e facciamo sì che il detergente si leghi già all'acqua e nel momento in cui passiamo al risciacquo va via tutto facilmente e la pelle quindi resta pulita senza residui né di sporco né di make up né di detergente. Vado a sciacquarmi e torno. Vedete? Questo è il modo corretto per asciugarsi, non questo. <ride> Io al massimo strofino leggermente l'attaccatura dei capelli per andare ad asciugarli un pochino per rimuovere residui di detergente che non sono riuscita a sciacquare bene magari nelle zone del contorno però di base l'asciugatura andrebbe fatta così prendete un asciugamano ci mettete le manine sotto e poi tac lo pressate sul viso cioè avvolgete il viso in questo modo e tenete per qualche secondo ci mettete circa 3 secondi in più rispetto a strofinare il viso, quindi non avete scuse. La mia pelle adesso è perfettamente pulita, non tira. Vedete che oltretutto non è particolarmente rossa, cioè in queste zone qui sì, ho poi queste papule, queste piccole imperfezioni che mi, mi vengono per l'uso della mascherina, e perché io ho una pelle che uh, ha avuto in passato diverse manifestazioni di rosacea quindi so che se la tratto male mi ritornano fuori a questo punto, um, essendo una che ho fatto una detersione delicata non è necessario, non è obbligatorio l'utilizzo del tonico io utilizzo ugualmente, um, perché lo devo finire l'acqua gel idrotonificante di Dolomia che è uh, in realtà è una essence. Infatti ha una consistenza un pochino più corposa rispetto ai tonici acquosi classici, contiene acqua pura delle Dolomiti e petalo uh, di narciso. Ne applico due o tre gocce. Lo passo tra le mani e poi lo presso sul viso. Non vado a sprecare il prodotto utilizzando un dischetto di cotone. Ho aggiunto un altro paio di gocce per la zona del collo. Io in generale, avendo la pelle sensibile, non devo uh, strofinarla, sfregarla o irritarla in alcun modo. Queste gestualità sono molto importanti, non sono da sottovalutare. Ora, uh, giornalmente di solito passo al uh, mio contorno occhi e alla mia crema viso. Non sto utilizzando un siero in questo momento, semplicemente perché devo, devo cercare di utilizzare pochi prodotti perché se ne uso troppi la mia pelle poi mm, inizia a fare un po' la fastidiosa però in ogni caso l'utilizzo di una essence come questa di Dolomia mi aiuta comunque nell'idratazione eh, anche se schippo la fase del siero oggi però voglio fare un po' la giornata classica mia di trattamento e vedrete che in realtà non uso tanti prodotti perché rullo dei tamburi io non sfoglio il viso Esatto, io non esfolio il viso perché ho una pelle sensibile e ehm, per esperienza alla mia pelle va bene non essere sfogliata. Di base io non ho necessità di esfoliare, proprio perché la mia pelle è molto sottile e trae beneficio più che da togliere dal ripristinare e quindi dare. Il massimo che posso fare per rimuovere giusto un po' qualche eh, cellula morta o piccola pellicina e applicare una maschera idratante e massaggiarla come se fosse uno scrub. In questo caso io uh, uso la maschera in crema idratante di Codalia, l'acqua d'uva, che è anche nutriente e lenitiva. Uso questa quantità e la applico su tutto il viso. Questa maschera può andare anche nella zona del contorno occhi, e delle labbra. Ora, come dicevo prima, inizio a massaggiarla con movimenti circolari per un minuto così che la frizione dei miei polpastrelli sulla pelle possa fare una specie di esfoliazione. Quest'operazione, se ho tempo e voglia, la faccio circa uh, la faccio una volta a settimana, ma nella realtà dei fatti passano sempre 15 giorni poi tra un'applicazione e l'altra. Quello che resta lo applico sulle mani. Che dovete sapere che questa è una maschera senza risciacquo può anche essere usata come trattamento notturno quindi applico una quantità non così tanto, un po' meno sul viso poi vado a dormire la uso come crema notte però considerando che sto facendo un trattamento ho notato che tutti i prodotti in cui è presente l'acqua d'uva sono particolarmente idratanti e alla mia pelle piacciono molto in particolare io di solito, adesso l'ho terminato però utilizzo anche l'acqua d'uva da spruzzare sul viso al posto del tonico o anche semplicemente per rinfrescare un po' la pelle eh, oppure la uso proprio come mist durante il giorno per andare a evitare i picchi di disidratazione durante la giornata, è l'unica che mi dà questo effetto di pelle estremamente idratata e rimpolpata lascio in posa per 10 minuti e poi rimuovo gli eccessi con una velina sono passati 10 minuti, di solito se la faccio di sera vado a dormire così direttamente. In alternativa con una velina vado a tamponare l'eccesso. Ovviamente anche in questo caso è vietato strofinare. Ora con le mani vado a fare delle pressioni sul viso in modo che l'occlusione creata dalle, dalle mani faciliti la penetrazione di una maggior quantità di prodotto nei primi strati dell'epidermide primissimi, in realtà, perché dovete sapere che la penetrazione non arriva chissà dove. Ma non è importante in questo caso, per me è importante avere uno strato protettivo sul viso. Con la pelle sia che sia sensibile che sensibilizzata è molto importante portare idratazione e cercare di ripristinare la barriera cutanea nel caso in cui sia alterata o semplicemente di dare un po' di forza in più al nostro film idrolipidico. A questo punto la mia skincare sarebbe finita, però voglio farvi vedere cosa faccio eh, i giorni in cui non uso la maschera. Eh, come contorno occhi sto utilizzando questo di Yves Rocher, la linea Rich Creme, che eh, è un contorno occhi anti-età che però, eh, anche se io ho diciamo, giusto po' di rughettine, non tanto profonde, sono un po' di pieghette in questa zona qui, um, mi piace molto la sua texture e quindi lo uso perché è molto nutriente e io ho il contorno occhi secco, faccio tutto l'orbitale, anche la zona superiore, senza però andare a toccare la palpebra, specialmente quella mobile... Un altro contorno occhi che ho usato e appena finirò questo probabilmente ricomincerò a utilizzare perché mi piace molto è questo contorno occhi e labbra antiruga assodante all'acido ialuronico. Contiene anche squalano e vitamina E. Questo io lo uso molto sulle spose, mi piace l'effetto che lascia sulla pelle. Oltretutto l'acido ialuronico per le prime tre ore ha un effetto proprio rimpolpante, quindi la pelle si vede leggermente più tesa ovviamente è solo un effetto momentaneo perché l'acido ialuronico trattiene l'acqua e va a gonfiare la zona depressa della ruga e la tira sopra, ovviamente, è un effetto assolutamente momentaneo come crema viso in questo periodo sto utilizzando la linea Sensitive Camomile di Yves Rocher ho provato sia questa qui che è la più ricca, il balsamo Comfort Nutriente per pelli secche e sensibili ma ho provato anche questa qui la crema leggera lenitiva, che va molto bene per le pelli sensibili in generale. Mi piace di più la texture leggera perché ha una sensazione di fresco sulla pelle. Eh, anche questa dà una sensazione di freschezza, ma questa è un pochino di più. Applico questa quantità di crema, me la distribuisco sulle mani e anche in questo caso non vado a spalmare, ma vado a pressare. Sfrutto sempre il potere dell'occlusione per facilitare la penetrazione in più i giorni in cui fa molto freddo e quindi la mia pelle è molto secca nella zona delle guance vado a mettere una piccolissima quantità di burro di karité solo su quelle zone lì io ho il maxi barattolone che ho comprato sul sito della farmacia del Borrello e io credo che non finirà mai <ride> io prendo una piccolissima quantità la metto sulle mani e strofino per scaldare il prodotto eh, non scaldo il prodotto per attivarlo per rompere molecole o cose di questo tipo ma semplicemente perché il burro di karité ha un punto di fusione tra i 26 e i 32 gradi quindi scaldandolo riesco a spalmarlo se no è burroso e resta duro bene adesso che è sulle mie mani io semplicemente appoggio le mani sulle guance o sulle zone in cui so di aver bisogno di nutrimento, che sono di solito le guance e un pochino anche le tempie, tendono a seccarmi sì. Quello che avanza lo metto sulle mani e lo massaggio sulle unghie. Ha un bellissimo effetto il burro di karité sulle unghie, mi piace, va a, um, quasi a creare l'effetto della manicure giapponese però ovviamente il burro di karité nel giro di qualche ora scompare, la manicure giapponese di solito dura, insomma un pochino di più. <ride> e lo stendo un pochino di burro di karité anche sulle labbra. Questa diciamo, questa aggiunta del burro di karité rientra nella mia routine più serale, oppure se resto a casa, quindi di base in questo periodo sempre però se mi devo truccare ovviamente la texture è un pochino troppo grassa, quindi veramente la uso come una specie di trattamento giornaliero. Tutto questo che vi ho mostrato ovviamente è... lo faccio tutti i giorni, tranne quando applico la mia maschera idratante nutriente lenitiva di Caudalie che non so se l'avete capito ma adoro follemente ultima cosa che vi voglio segnalare purtroppo l'ho finito e quindi non ce l'ho da mostrarvi ma prima di iniziare con questa combo di detergenti stavo utilizzando la crema detergente della linea alla camomilla di Yves Rocher che devo dire preferisco rispetto a quella alla combinazione di coda lì perché è un prodotto già pronto non devo miscelarne due e in più a me la consistenza fluida cremosa eh, piace di più sulla pelle rispetto all'olio l'olio ha sempre un effetto quasi un po' caldo sulla pelle mentre le emulsioni i fluidi sono un pochino più freschi spero che abbiate gradito la mia skincare il contrario così <ride> um, tu potresti fare today video così non trovi? io faccio video di bellezza come vedete è una skincare abbastanza base, ci sono dei giorni in cui utilizzo solo due prodotti che sono ad esempio l'olio detergente e la crema e altri in cui mi piace insomma arricchire un po' utilizzando anche la essence, abbinando due detergenti, contorno occhi eccetera, però vi confesso che eh, non la faccio sempre uguale, ci cioè vado ad ascoltare la mia pelle e capisco cosa bisogno di volta in volta. Spero che questo video vi sia piaciuto e che i miei consigli vi siano utili. Alla prossima, ciao!